Stefano Pignataro, questo appuntamento rientra tra una collaborazione con l'Università di Salerno che sta portando proficuamente ad un connubio con le produzioni filmiche e letterarie. Sì, io ringrazio ovviamente il patron Claudio Tortola che ha, ha affidato al Dipartimento di Studi Umanistici dell'Università dei Studi di Salerno, eh, che io ho l'onore di presiedere, questo importante appuntamento cade a fagiolo, non l'abbiamo fatto apposta perché è un evento così importante, perché in questi giorni abbiamo avuto la due eventi fondamentali nella vita e nel, nel delitto Pasolini, l'evasione di Gianni lo zingaro e la morte diciamo, di questa pedina dei servizi segreti che è Pino Pelosi. Davi Grieco e Stefano Maccioni, insieme a Mirena Vukotic, che è un'altra grande protagonista, eh, sono le persone chiave, perché a differenza di molti sciacalli, di molte persone poco preparate che hanno voluto eh, far carriera sulla morte di Pasolini, sono delle persone, innanzitutto allevative di Pasolini, Davide Grieco è allievo di, di, di, di Pasolini e di Bertolucci, Stefano Maccioni è l'avvocato che ha riaperto il caso e quindi grazie ovviamente a un eccezionale parte di relatori come il professor Alfonso Amendo, il professor Alberto Granese e insieme col direttore del gruppo Futura, l'associazione studentesca, abbiamo, abbiamo proposto a Claudio Tortora questo incontro, quindi che ci onoriamo ancora di far parte del premio Sherlo, di approfondimento sulla vita e sul diritto di Pasolini. Grazie. Ma sapete questa il è il tema che fa? Cioè, va bene, da me scendi in fondo la base